Salve a tutti, ho deciso di realizzare questo video per... Diciamo siccome siamo vicini al referendum per l'abolizione del nucleare e dell'acqua e per il legittimo impedimento volevo un po' informare le persone e dare la motivazione secondo cui andare a votare sì, soprattutto per il nucleare, per abrogarlo. Molto spesso in televisione i politici, imprenditori e scienziati parlano eh, di soluzioni, eh, dicono che le rinnovabili non ce, la fa, non ce la faranno, non abbiamo altra scelta perché il petrolio sta finendo e tantissime altre scuse. Io ho trovato della documentazione scientifica che eh, sfata queste stupidaggi diciamo che dicono uh, il nucleare è un'energia un obsoleta vecchia e comunque è rischiosa sotto tutti i, i punti di vista sia a livello energetico sia a livello economico ma anche a livello della sicurezza adesso vi andrò a spiegare perché nel, nel mondo ci sono circa 500 centrali nucleari e non producono neanche il 5% dell'energia quindi se aumentassimo se la raddoppiassimo avremmo neanche il 10% quindi diciamo è un'energia molto, molto pericolosa. E anche energeticamente eh, vantaggiosa mh, sotto tanti profili Ad esempio eh, ci dicono molto spesso che eh, con il nucleare non avremo problema della dipendenza energetica eh, Come adesso, adesso noi importiamo energia dalla Francia che è solta la ricava delle centrali nucleari eh, Benissimo, anche se noi costruissimo delle centrali nucleari nel nostro paese Comunque saremmo costretti ad importare l'uranio Perché di uranio in Italia non ce n'è, da altri paesi come ad esempio l'Australia e il Canada eh, quindi è una, una bugia totale quello che dicono eh, poi soprattutto considerando che l'urario è un'energia finita cioè un'energia non rinnovabile e quindi che finirà prima o poi e mano a mano che l'abbondanza eh, sarà sempre più scarsa di questa, di questa fonte eh, il prezzo aumenterà quindi da, da che avremo un'energia eh, economica eh, mano a mano aumenterà sempre di più il prezzo come sta accadendo adesso con il petrolio è eh, soprattutto un'energia pericolosa il nucleare mh, soprattutto nello stoccaggio delle scorie le scorie sono un argomento, un argomento di cui i politici, i preditori e scienziati parlano molto poco ma in realtà è la una delle questioni fondamentali eh, non esiste al mondo un luogo adatto per, per stoccare le scorie cioè per depositare i residui, i residui di questa energia lo ha affermato Carlo Rubbia, eh, premio Nobel per la fisica infatti l'America ha fatto un flop pazzesco spendendo 100 miliardi di dollari per stoccare le scorie sotto Yucca Mountain, inoltre in Germania se andate su Youtube e cercate il servizio, bellissimo servizio di report fa vedere come i, i tedeschi stanno nella merda più assoluta perché una frana uh, al deposito di scorie che avevano uh, praticamente sta, sta minando la sicurezza di, di, dei tedeschi infatti uh, queste scorie potrebbero inquinare le falde acquifere anche a livello economico è un'energia che non conviene il, uh, il nucleare. Perché? Perché uh, l'arco uh, di vita di una centrale nucleare è di circa 20 anni. Se si protrae, si aumenta il rischio e il pericolo di queste. Um, cosa voglio dire? Mm, Nell'arco della costruzione, l'approvvigionamento di uranio, di estrazione e di smantellamento, le centrali nucleari uh, consumano più energia di quando in realtà producono. Quindi è un'energia che economicamente non conviene. Le alternative. In Italia noi siamo il secondo produttore di eh, solare, cioè abbiamo la capacità di raggiamento eh, più, più elevata, soprattutto qui al sud. Eh, mi riferisco in particolar modo alle nuove scoperte. Eh, in... Uh, hanno inventato un nuovo tipo di cella solare che da adesso a 5 anni, di, in fase di progettazione, saranno in grado di assorbire il 95% dell'irraggiamento solare, contro il 20% delle comuni celle solari di oggi, diciamo. Um, inoltre, parlo, non parlano di energia fondamentale, a mio avviso, cioè uh, l'energia geotermica. L'energia geotermica, uno studio del MIT del 2006, ha spiegato che uh, dei. Um, 13.000 ZJ disponibili nel nostro pianeta, eh, con le nostre tecnologie possiamo prendere 2.000 ZJ, il consumo um, medio mondiale del mondo è 0.5 ZJ, quindi facendo diciamo, un rapido confronto tra i numeri ci ehm, arriviamo alla conclusione che il geotermico da solo potrebbe sostituire tutta l'energia. ovviamente non sarà così perché ci sarà una, un, diciamo un mix di queste energie tra solare, eolico, geotermico, moti delle onde, mo delle maree, piezo, piezo nucleare, piezo elettrico, cioè ci sono tanti tipi di energie e non solo il solare come ci vogliono propinare i nostri cari politici. Inoltre Jeremy Rifkin affermava che la terza rivoluzione industriale eh, si basava sullo sharing energetico, ovvero eh, le, ogni, ogni persona produceva attraverso le fonti rinnovabili dell'energia e l'energia che diciamo non, non utilizzava la si buttava in rete e, e il suo vicino praticamente poteva usufruirne. Quindi diciamo è un nuovo concetto di energia pulita e sostenibile e soprattutto che porta eh, al risparmio energetico e eh, all'ecosistema, quindi essenziale. Eh, inoltre volevo darvi anche dei, dei dati. La produzione di energia nucleare è stata sorpassata nel 2010 dalle energie rinnovabili. Eh, C'è stato un crossover, ovvero un incrocio, e eh, da eh, 300, 381 gigawatt di energia eh, rinnovabile pulita contro i 375 gigawatt di energia nucleare. Quindi diciamo, è stato sorpassato, nonostante l'energia nucleare abbia avuto da... 3-4 volte di più i sovvenzionamenti economici rispetto alle rinnovabili quindi è un'energia che sta finendo mano a mano da sola. Tra 3-5 anni le celle solari costeranno di meno sia dell'uranio sia dalle comuni fonti fossili, ovvero gas e petrolio per chi conviene il nucleare? Il nucleare conviene per quegli imprenditori per quei politici e quei scienziati che tirano ovviamente l'acqua al loro mulino e soprattutto conviene al capitalismo perché fa girare tantissimi soldi sia per quanto riguarda il cemento, sia per quanto riguarda il petrolio, sia per quanto riguarda il lavoro e fa aumentare il PIL eh, ma il PIL non è un indicatore di qualità della vita difatti eh, diversi economisti lo hanno affermato e anche eh, Kennedy lo affermava quindi diciamo eh, PIL non vuol dire qualità della vita e se succede un disastro ancora meglio perché comunque si, si muovono tanti soldi per i soccorsi per le cure mediche e tutto il resto Inoltre Greenpeace insieme a alcuni centri di studio hanno stipulato un rapporto secondo cui in Sudafrica eh, si può arrivare tranquillamente con le tecnologie di oggi al 100% di copertura con le energie rinnovabili e ci spiega come. Tutte le informazioni verranno postate qui sotto alla descrizione di questo video e quindi sarete in grado di consultarle. Io ho fatto solo un ragionamento di logica basato sul, sulle scoperte scientifiche di oggi e sono diciamo, sono arrivato alla conclusione che il nucleare scientificamente non è, non è conveniente, al di là della sicurezza, al di là delle emozioni che hanno suscitato i disastri. Vorrei infondere questo messaggio a tutte le persone nel ragionare in maniera obiettiva e critica. Il nucleare sicuramente avrà dei vantaggi come ad esempio non emette gas a serra, però ha tantissimi svantaggi e se paragonati alle energie rinnovabili non c'è storia praticamente. Ciao!